Ricky King Mi sto oggi in questo nuovo video Quest'oggi vi porto un video Che sarà sicuramente Uno dei più importanti Che saranno Su questo canale Ovvero lo speciale Dei 6.000 iscritti Cioè Deve essere speciale 5.000 iscritti Però ho raggiunto In due giorni 6.000 iscritti Veramente Proprio grassissimo. E visto che non ho mai fatto Video diciamo Speciali molto importanti Anzi al il secondo Di speciale molto importante Che faccio Ho deciso di fare Un like con you Visto che siamo cresciuti Tantissimo col canale Chiameremo Un bel po' di persone Mannaggia la... Ragazzi Sentite la voce che è un bel po' strana Vedete che sto un po' giù È perché sto un botto male Raga voi non ci credete ma me sto veramente in botto in ansia Tanto non mi credete Però sto un botto in ansia Raga me, giuro Mi sto veramente a cacca sotto Non prende Mazza che bella sta cosa eh? Decido di fare un cazzo di I you E non risponde Manco la minchia Manco Gesù Cristo risponde C'ho una tacca C'ho una cazzo di tacca Madonna Vabbè ho capito va, Mi devo spostare Devo spostare in quadratura Raga non ci posso finire niente Mi metto ti ho detto più vicino alla finestra, cazzo Team, servizio di segreteria è. telefonica S È certo, è certissimo, va benissimo Andiamo a un po' dalla telecamera Perché sennò poi si sentono tipo qualcosa di i Pronto? Pronto? Pronto? Ciao Ciao Sai chi sono? Eh? Sai chi sono? Sì Ehi Ciao Aspetta un attimo non c'è connessione Vada vada Non c'è connessione Mi ha attaccato è no? fantastico Mi ha attaccato ragazzi non c'è credo Prima di chiamare questa persona Però intanto oh, ha risposto eh? Già tanto che ha risposto so. Vabbè raga Cioè è proprio giornata no questa eh? Proprio giornata no Mannaggia al mandarino di merda Pronto? Pronto? Pronto. Ciao. Che fai? Boh, <ride> chiamo persone a casa. Ah, ok, perfetto. E te che fai? Niente, sto qui con il minuto. Ah. Martina vuoi dire qualcosa? No, Martina vuoi eh. E chi Perché sono fredda. Eh, Dio, vabbè. Non capisci. <ride> ah. oh, ma ciao. Oh. Che bella professoressa. Ma che stai a dire davvero? Pure la mia fa piccioni Ti giuro, ti giuro Anche la mia Cioè la mia ti giuro si chiama veramente cioè, sto scherzando. Ma anche la mia non sto scherzando Manco io davvero Ma no, Questa qua è veramente fregna Però no, voi non avete sentito niente Vediamo se risponde Pronto Pronto Oddio sei tu Può essere Oddio Oddio non ci credo Credi Ma sei è tu No Sono mm, Babbo Natale Oddio boh. oh, oh, oh. Io sto piangendo Addirittura sto Addirittura sì, piangendo per, Sì Sì sto per piangere Ti giuro No, no, no, no. Non ti posso credere Ma stai registrando? No Chiamo persone a casa senza registrare No pensa no. sai niente. Io pensavo fosse tutto un casino, infatti un po', no? mi sono dovuto mettere un tono mi sono preoccupato perché mi magari chissà che magari non è lui davvero È invece detto sì, sono io <ride> almeno per ora sono io poi magari posso essere qualcun altro però ora okay. sono io belle <ride> conversazioni sì, fantastiche è mezz'ora che provo a chiamare qualcuno e ci fosse qualcuno <ride> che mi risponde sì, eh, sto a 20 sì. minuti di registrazione Ma non mi, ris non mi risponde nessuno. io sono speciale, ciao eh. Poi la prima che chiama e che mi risponde Vorrei vedere, ciao ciao Ciao, grazie Vedi, ciao. che? E Mamma mia raga, fa un botto effettore Però c'ho il telefono che è un botto scarico Quindi ricambiamo costruzione. Scusate ma Peppe mi stava dicendo cose amorose Chiamerò Questo, questo c'è una faccia simpatica Chiamo questo, <ride> questo è simpatico C'è una faccia simpatica questo Oh stai facendo le like Può essere Eh io sono sto giocando adesso a Rimbo in classificata Vedo Ricky De Kiko Ho detto oh, Sì, Sto facendo le like <ride> Vai parlaci un po' di te eh, Sto giocando a Rimbo sono in classificata e c'è un gay che è mordato Sì saluto Mirko che è il mio vicino di casa Guardate che faccia? Questo è simpatico Ragazzi c'è proprio una faccia da spacciatore dei tramezzini questo eh ragazzi, se volete un tramezzino chiedete a lui Puttaberga, cioè dimmi te, dimmi te se è possibile, mannaggia il mandarino di merda Dai ragazzi, da scherzare Pronto? Ricky Oh Ricky Oh Madonna, non ci credo Madonna, non ci credo, Ricky Eh Sei tu? Sì Non ci credo Eh, credici, credici Comunque stanno andando un po'. Oh. Eh, grazie, grazie Eh, Gra Dai, grazie Verito, forse Per essere mi chiamato, Ricky Dica, tranquilla Ora devo chiamare, devo chiamare un botto da altre persone ma nessuno che mi risponde Un mio amico che ha chiamato Ha visto la chiamata Infatti ti è impressionato allora. Dove vedi rispondere? Ma non ci credo Come non ci credi? Non ci credo eh. Ma sei felice che ti ho chiamato? Vabbè ciao Ricky. Pronto Pronto Ciao Bella zia Bella zia so guardare i mali alla ah, tv eh. quando le madri guardano la tv è proprio il boom è proprio il degrado Sento eh. lava ci resta più eh lo so però troppo lo so bello interessante eh, eh? interessante mm -mm. Sì. madonna santa Soprattutto i discorsi lunghi che stiamo facendo. È vero? Sono ancora più interessanti sì. quelli. Quanto parliamo? ti faccio una domanda a caso. Dimmi ti piacciono okay. di più i cammelli o i dromedari? Nessuno dei due, fanno tutte per schifo. Ok, questa sì è la risposta che volevo. Ma perché tipo c'hanno le gobbe? No, non ha senso. Ah, quindi perché hanno le gobbe fanno senso? Perché però fanno senso io, Cioè Allora io ieri ho seguito la tua live no? Ahà uh -huh. E praticamente tu abiti Praticamente Cioè a tipo Due chilometri da casa di mia nonna Cioè io sono rimasto troppo felice Cioè ero troppo felice e Dove abita tua nonna Ehm Non lo so Come lo cioè, so? Non so spiegarlo Cioè Cioè il posto non lo sai A due chilometri da me E te sai io non lo so perché io sono indietro quindi non so quanti anni hai Andi ho 15 Ora ti attacco perché devo chiamare un sacco di altre persone che tanto non mi risponderanno Però tentare tento Ok, okay. Però soltanto fatti perché sono felice Ok <ride> Ok Promesso Pronto <ride> Ciao che fai di bello? Sto studiando non è una roba, sono molto bella, però... Giulia E <ride> di, di dove sei? Di dove sei tu? Io ti ho detto. Eh, lo so, però non mi ricordo Vabbè, in realtà fa un po' schifo come paese, comunque, vabbè Tipo de, in, campagna, no. in campagna? In campagna? In campagna? Allora, ok, tipo Casertano? Sì Madonna, vabbè, bene. Troppo forte Però cioè se faccio tipo un raduno a Napoli ci vieni Devo convincere i miei ma per forza perché cioè sì Beh cioè, cioè bisogna venire, portiamo anche i tuoi genitori al mio raduno eh Eh sì certo Bisogna far venire tutti Anche nonna, cane, tutti i <ride> parenti Tutta la famiglia Tutta e nessuno è escluso E ora chiameremo una delle persone più importanti di questo canale Coloro che hanno fatto crescere, con cui ho iniziato a fare i video sul canale, guarda che puttana che è. oh! Che puttana che è, Antonio. Mamma mia, oh. <coughs> chiamiamo il pisino. Raga, chiamiamo anche Dop Titanium. Dopo, raga, ma ve lo ricordate, titanium? Antichi, di, i miei antichissimi video. Che è un botto che non sento il titanium, ragazzi. Eh, il titanium va sentito più. Raga, ve li ricordate i Dop Gamers, raga? Quanto so vecchi? Team, Preferite. Beh, ragazzi, sti, sti vilaier salentini, sti salentinesi, sto proprio in degrado, eh, sti salentinesi Dai, non sto di cazzo Eica. Oh, brutta merda Lo sai che sto facendo? No Sto facendo una un'ecolyo E quindi? E quindi devo chiamare una delle persone più importanti del mio canale, con cui ho iniziato a fare i video Oh, senti, allora vaffanculo. Eh? No, beh, vediamo dopo. Facciamo. Ah, dai. ok, farò anche io così quando faccio, faremo un video insieme. Lo faremo. Facciamo ah. dopo il video, ah? Dove sta quello froce d'Antonio? Eh, di sette. Dove? Ti senti, ti parla. Ah, senti, brutto stronzo. Andiamo a testa, dai. Ma mai non lo sento. Eh, no, no, te. C'è chi stanno le buste? Aspetta, devi, devi rispondermi a quello stronzo. Pisi Ehi Dove sta Antonio? Eh oh, chi è stato? Ecco, digli di rispondere al telefonino a quel bastardo Vabbè, voglio l'amico ecco, Diggilo Ragazzi, andate a mettere tutti i dislike al loro canale No, sto scaricando, non lo fate, sto scherzando Al Massimo, segnalatevi i video Mamma mia, che gay Che grandissimo gay salentino Cioè Steam. No, Servizio vabbè segreteria Sono progetti, ragazzi, sono Chiameremo la prima persona che mi ha risposto Io. Io, Chiamami FaceTime Una rima Freestyle Io. Pronto Ciao Sei stata la prima e sarai anche l'ultima Ti posso chiamare la prossima Va bene scusami scusami attacco scusami Tranquillo tranquillo Ciao Ciao Ragazzi no queste cose non vanno bene eh. Mi fate sentire molto in colpa allora chiameremo quel croce di Peppe <ride> Però me lo chiamiamo un FaceTime quel negro di merda Perché, raga, voi dovete sapere Che Peppe non è nero Però io dico che è nero perché è nero è. Oh Peppe Oh Peppe Peppe Ti devo chiedere un favore E allora prometti che non ti incazzi però Guarda quanto cazzo sei negro Mamma mia che schifo sei in un video Sì Peppe sei in un video Ma <ride> che qui Non sei insufficiente Eh sì Peppe però devi Che cazzo è che mi rompe cazzo Fanculo Pazza Pazza che negro che sei porca Ora puttana Ora sei famoso Ora sei famoso Peppi no. Che cazzo vai? Oh Peppe se... Devi. Stai facendo il tema eh? Che Su tema la Senti che cazzo eh, Quindi Bello bello Bravo bravo bravo Mica mi ci metterai No no tranquillo Vabbè vabbè t'attacco finisco il video Vabbè t'attacco finisco il video e ti richiamo Capito T'attacco vabbè vaffanculo Bene ragazzi spero che questo video vi sia, vi sia piaciuto Perché se è così lasciate un bel mi piace Perché speciale se 6.000 iscritti toccamente mi piace Allora io voglio fare un raduno E questa è Perché ora non mi vado a fare un raduno perché ho gli esami. Però il raduno lo farò a Roma Quindi in alto a destra Quindi da questa parte se non sbaglio Quindi qui in alto a destra Troverete una scheda E mi direte in quanti di voi verranno Io dirò in quanti verranno al raduno a Roma Potete mettere sì o no Lo devo dare Ci sarà una persona speciale a questo raduno Che è molto famosa Diciamo molto famosa però, ragazzi, dovete venire, dovete venire. Se volete incontrare questa persona molto famosa dovete venire. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Voglio. Ragazzi non l'ho mai chiesto. Non l'ho mai chiesto. 200 mi piace. Commentate. Commentate tantissimi. Qualsiasi cosa voi vogliate. Qualsiasi cosa. Seguitemi su Instagram perché lì vi terrò sempre aggiornati su qualsiasi cosa al mondo. Ai player salentini che presto farò un video sul loro canale e anche sul mio canale faremo un video. Poi in alto a destra troverete anche una canzone stupenda che dovrete andare a sentire. Commentate. Se siete arrivati a questa parte del video, a questa fine... Eh, eh, commentate con hashtag lavandino Io ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto Anche se brutti bastardi la maggior parte non mi hanno risposto Iscrivetevi a tutti E seguitemi su tutti i social raga. Soprattutto Instagram perché lì Ah ragazzi avete il mio numero mi... Allora su Instagram mi seguite su Instagram E papito il mio numero E se non vi rispondo subito è semplicemente perché ho 3 milioni di, di messaggi E non mi per favore ragazzi Non mi chiamate vi chiamo io Anche se non è una con lui, vi chiamo io non mi messaggiate in 3 milioni Perché tanto non vi rispondo Cioè vi rispondo papà non vi rispondo Però a me piace cosa. Come a me piace Lo ripeto Seguitemi su Instagram Sentite la canzone che trovo in alto a destra Votate in alto a destra Se verità è il raduno E ci sarà anche una persona molto importante Arriviamo a 200 mi piace semplici semplici E raga bella babbo Ho finito Quindi Bella Ma quanto sono blu? Perché so blu? Mamma perché sono blu? Sono blu raga, vabbè. Ciao.